Siamo qui con Giuseppe Pezzoli, delegato del Cori di Bergamo, una provincia che ha dato grandi successi in passato ma anche nel presente al mondo sportivo italiano, no? Bergamo rappresenta nella Lombardia insieme a tante altre province un grosso movimento sportivo, abbiamo circa 3.000 società sportive affiliate alle federazioni del CONI e circa 200.000 tesserati su una popolazione di oltre milioni di abitanti, quindi una grossa performance a livello sia giovanile che diciamo, dell'attività generale. Non dimenticherei neanche i master perché ormai sappiamo bene che ormai a tutte le età bisogna fare sport, bisogna iniziare fin dalla scuola primaria come del resto noi stiamo facendo come nelle altre province della, della Lombardia. Per quanto riguarda l'attività la, le nostre federazioni sono molto attive, naturalmente gli sport più conosciuti hanno una maggiore visibilità però devo ricordare che ci sono tante discipline sportive nuove o semi nuove che svolgono attività soprattutto nel mondo della scuola che è il nostro mondo di riferimento, sto parlando con i coni ma credo anche con le tantissime federazioni della cucina dei futuri campioni, naturalmente i campioni sono sempre pochi perché naturalmente climeggiare è molto molto difficile difficile, questo lo vediamo non solo in Italia ma anche in Europa, nel mondo in generale. Un augurio doveroso per questo 2015 che sta per arrivare. L'augurio è che l'anno 2015 sia un anno naturalmente di luci e d'ombre, che ci siano soprattutto eh, luci no. e poche ombre, eh, si dice che essere ottimisti non costa nulla, però credo che nello sport l'ottimismo valga il doppio. Va bene, grazie mille. Perfect. grazie. Perfect.